Questo ovviamente è stato fatto, noi abbiamo superato il vaglio giuridico del Collegio dei Garanti con una proposta, ed è la prima volta che viene fatta, di eh, variazione dello statuto del Comune di Milano. Il nostro obiettivo è potenziare gli strumenti di partecipazione popolare alla vita dell'amministrazione. Quindi sono qui per sottolinearvi l'importanza cruciale che questa nostra azione ha, perché avrà, se passa come io ne auspico, un impatto pratico nella vita del Comune e anche del decentramento. I punti che vi sottolineo, visto che il testo vi è stato già inviato, spero, voglio sperare correlato dal parere favorevole appunto del Collegio dei Garanti, ce n'è due, uno di merito e uno uh, invece di forma, cioè che dice che abbiamo raccolto le quasi 6.000 firme necessarie, erano 5.000 noi siamo andati lunghi, uh, per poter iniziare l'iter uh, di approvazione, di discussione e poi di approvazione in consiglio comunale. Quindi avendo il testo, uh, se, se poi volete, io sono ovviamente a vostra disposizione articolo per articolo. Ma sostanzialmente quello che noi vorremmo andare a toccare sono due questioni. La prima è l'introduzione di uno strumento ex novo, il referendum deliberativo. Cosa intendiamo per deliberativo? Intendiamo che la volontà popolare, una volta espressa, divenga efficace, immediatamente applicabile nel, uh, per l'amministrazione e equiparata in tutto. E per tutto alla volontà del Consiglio Comunale stesso. Il secondo punto rilevante che vi sottopongo è la nostra scelta di fare questo unendolo alla mancanza totale di un limite, di un quorum di efficacia per il referendum, perché il nostro obiettivo ovviamente è quello di coinvolgere il più possibile i cittadini, di rendere il voto popolare significante per chi lo esprime. Perché togliere il quorum? Perché togliendo il quorum togliamo l'arma del silenzio, rendiamo di fatto per chiunque non è d'accordo con i proponenti, improponibile e non percorribile la strada del silenzio se tu non sei d'accordo devi necessariamente metterti in gioco spiegare ai cittadini perché non sei d'accordo e quindi gioco forza aumentare la consapevolezza il dibattito in città e in ultima analisi la partecipazione al voto popolare sapendo che tra l'altro è appunto vincolante quello che è il risultato di questa operazione. Anpassando, vi sottolineo che abbiamo toccato anche eh, le altre due forme di referendum previste che sono quello consultivo e quello approvativo. Prego, prego. Spero che perché? Perché quelle due forme eh, di eh, referendum sono state rese anch'esse immediatamente eseguibili e accessibili dalle zone, attualmente il decentramento non ha un potere reale di incidere perché non ha la potestà di deliberare. In questa nostra proposta le zone ottengono, otterrebbero invece uno strumento potente perché potrebbero, mettendosi insieme ovviamente, richiedere il referendum e quindi influenzare l'attività del comune, l'attività centrale. Io sono stato sicuramente sotto gli otto minuti, quindi sono a vostra disposizione per qualunque eventuale chiarimento sì. sull'articolato. Bene, grazie. Io volevo solo aggiungere una cosa, visto che la, è stata citata in questa introduzione. Il, il parere del Collegio dei Garanti, eh, come, come molti di voi sapete, è, è online nella documentazione del Comune, quindi ovviamente non ho ritenuto opportuno farlo ma vi ho inviato eh, sostanzialmente tutta diciamo, la, la parte corposa di, questa, di, questo, di questo momento che andremo a discutere. Allora, mi è parso di vedere già una, un primo intervento di Mario Esposito. Prego. Grazie. Buonasera eh, colleghi e proponenti. Eh, ho letto chiaramente il testo della proposta e mi fa piacere che siano presenti anche i redattori così magari così si può installare un confronto dialettico. Premetto, io sono preferitici di queste proposte di referendum. Eh, diciamo che la vulgata con cui questi strumenti vengono proposti alla cittadinanza valeva proprio su eh, l'intento di stimolare, incentivare una partecipazione dei cittadini. Eh, una, mi permetto di dire, no? eh, Una cartazio di benevolenza che troppo nascondere delle insidie molto pericolose. La democrazia diretta, evidentemente L'obiettivo che diciamo, è celato dall'introduzione di questi istituti eh, postula come presupposto che una partecipazione eh, diretta appunto, dei cittadini sulla politica, quindi non attraverso la mediazione della rappresentanza, ma attraverso strumenti diretti, ecco, questo, questo postulato... Diciamo, eh, Prospetta ecco, una maggiore aderenza dell'azione politica eh, eh, rispetto a quelle che sono le proiezioni diciamo, eh, valoriali e anche, nel senso, lato politico del corpo elettorale, eh, e in questo modo va impassando quello che poi è il, il giudizio che avviene di norma a fine mandato, quindi dopo un effettivamente lungo arco di tempo, di norma, a meno che non ci siano elezioni eh, preventive. Eh, il, il fatto è che ehm, ehm, la presenza di regole, anche vincolanti, cioè di limiti all'esercizio della democrazia, cioè tutto l'apparato delle norme che descrive la democrazia rappresentativa, esiste perché? Poi la nostra storia, il nostro paese in qualche modo lo, lo dimostra, il legislatore ci ha voluto rendere immuni dalle cadute pericolose legate al mentello. La presenza di limiti sta in questo. Che garantisce la democrazia. Rendere più laschi questi limiti, questi vincoli, non è detto che garantisca maggiore democrazia, anzi, il più delle volte consente a una minoranza organizzata, e magari forte, con molti mezzi, molti strumenti, di determinare i giochi. Quindi, io vedo con una certa diffidenza l'estensione dell'istituto referendario con questa portata, non consultivo, ma addirittura con la capacità di incidere direttamente sull'orientamento politico-amministrativo. Vedo con molta diffidenza questa, questa nuova possibilità. Devo dire che poi, al di là di questo cappello che faccio, introduttivo, ci sono anche degli aspetti puntuali, diciamo positivi, che, eh, che critico. L'estensione, per esempio, a cittadini comunitari, chiaramente residenti, del diritto, e qualcuno anche dice: perché non lo estendiamo a cittadini extra comunitari residenti? Per evitare che ci sia una discriminazione, veramente. Secondo me va in contraddizione, è inaccettabile, è legittimo, questo bisognerà poi eh, verificarlo eh, in punto di diritto, perché è vero che se il Consiglio Comunale, qualunque Consiglio rappresentativa, viene eletto da una certa base elettorale, in questo caso i cittadini, è anche vero che qualunque strumento, previsto dall'ordinamento che sia idoneo, capace di modificare di incidere, di modificare direttamente la volontà che viene espressa da quell'assemblea che è rappresentativa, beh, logicamente deve essere la stessa che l'ha determinato, che l'ha eletto, altrimenti andiamo in contraddizione. Cioè vuol dire che un Consiglio Comunale che è eletto in virtù di un voto popolare dei cittadini emana una delibera che poi viene modificata, abrogata, da un referendum il cui però corpo elettorale è divergente sulla carta da quello che invece ha votato l'estensione a cittadini comunitari residenti e non cittadini significa questo bisogna essere cittadini per votare nel nostro paese fino a prova contraria non bisogna essere residenti e basta inoltre c'è da dire che l'assenza di quorum anche qui è in contraddizione con una regola che non è un principio, ma che è una regola positiva dell'organamento. Per poter approvare una delibera con un numero legale è necessario che in aula ci siano tot presenze e se non ci sono quelle presenze il voto non è valido. Cade il numero legale, l'Aula va a casa e si deve ritrovare. E finché non si raggiunge il quorum interno, la delibera non viene votata, non, è, non, è, non, non, trova, non trova applicazione. Quindi il fatto che si neghi anche qui l'esistenza, la necessità di vincoli, di limiti, di procedure, di garanzie, secondo me è invece qualcosa che è proprio in contraddizione con lo spirito dell'ordinamento e con quelle regole di fondo che garantiscono la convivenza. Quindi ripristinare secondo me un uh, vincolo legato al quorum è fondamentale, oltre che dire, assolutamente in coerenza. Con l'architettura generale dello Stato, cioè questi referendum sono portatori di una visione del mondo che è completamente distorta rispetto a quelli che sono i principi che hanno ispirato il nostro ordinamento, le garanzie che il legislatore ha voluto introdurre dopo un'epoca allo Stato liberale, in cui tutto era consentito e che ci ha portato poi alla dittatura, tra l'altro. E questa è una mia rotazione, chiaramente non mi permetto di. Eh, posso pertenere che tutti la condividano, però certo sono preoccupato di fronte alla leggerezza con cui uno prospetta eh, il paradiso terrestre con questi strumenti insidiosi. Quindi, a parte che il referendum consultivo già esiste nel nostro, nella nostra città eh, ed è stato anche eh, fruttuosamente applicato, basti pensare a un paio d'anni fa, quando la nuova giunta, il nuovo volusio si è insediato, eh, referenti a proposito del verde, delle piste ciclabili e mi pare che in un rapporto positivo di fiducia tra gli amministratori e la cittadinanza ci si debba tenere se c'è stata un'ampia partecipazione da parte dell'amministrazione a mettere in atto oppure in essere politiche che siano in coerenza con quella che è stata una consultazione qualificata ma questo è un altro discorso chiaramente. Eh, per ora mi fermo, poi sentirò le osservazioni dei proponenti e gli dei Ecco, prima di dare la parola al consigliere Anisbei, volevo una, una precisazione per far sì che i, i lavori di questa serata abbiano un certo senso. Quello che noi proponiamo è questo. Adesso con, con l'intervento di, di Esposito praticamente si è andati un po' a ruota libera su tutto il testo, no? Allora io farei un giro del tavolo, come si usa dire in certi casi, su, in questo modo, nel senso dando la possibilità a chi lo vuole di intervenire. Dopodiché, se vengono eh, gli interventi, mi permetto di dire un po' più contenuti, ma che esprimano il pensiero di tutti i consiglieri, dopodiché andremo a esaminare l'articolo per articolo perché e di questo che siamo chiamati ad esprimere un parere. Consigliere Musei. Grazie Presidente, buonasera a tutti. Ma io faccio qualche osservazione riguardo all'intervento del consigliere Esposito, iniziando dalla, da questo spauracchio che si ha quando si dà uno strumento di questo genere. E si mette in mano alla, alla popolazione che non sa quello che fa, perché per arrivare a una, a una delibera, in quanto come diceva prima eh, il proponente di giro Verso, eh, bisogna comunque verrà equiparata eh, a una delibera del Consiglio Comunale e che quindi dovrà essere attuata entro 60 giorni, eh, pena la possibilità di fare un ricorso al TAR. Per arrivare a questo a questa, tipo di conclusione bisogna passare alcune forche caudine, cioè bisogna avere un'organizzazione, bisogna raccogliere inizialmente mille firme, anzi innanzitutto bisogna proporre, portare il, il, il quesito referendario eh, davanti a, questo, a questi... Eh, garanti che fanno un'analisi e, e danno l'ok okay per, per andare avanti e fare questa raccolta firma. Bisogna raccogliere queste mille firme, dopo aver raccolto mille firme certificate, quindi vuol dire che c'è un certificatore eh, riconosciuto dalla, dalla, dalla, dal comune, quindi eh, presente e che autentica le firme, entro 4 mesi bisogna raccogliere le altre 5.000 firme, raggiungere le 5.000 firme le 15.000 firme, quindi 15.000 firme non si raccolgono da, dall'oggi al domani, in 4 mesi. Eh, quindi bisogna essere ben motivati per fare una cosa del genere, bisogna avere dei problemi come un bosco, come, quello, come il bosco di gioia che è stato tirato giù per costruire per esempio una, una, una, un grattacielo come quello di, della, della regione oppure bisogna avere un'anagrafe che viene chiusa e che magari eh, si vuole tenere aperta perché ci sono delle esigenze dei cittadini. Quindi bisogna, avere, bisogna essere eh, realmente motivati per, per arrivare a questo tipo di, di percorso. Um, L'Italia è indietro anni in luce rispetto a quello che ha l'Europa. Diceva che, che, che l'Italia ha fatto un percorso un tipo di percorso che ci ha portato a quello che oggi sono gli strumenti di democrazia. In realtà noi siamo dietro anni luce perché nel resto dell'Europa questi strumenti vengono utilizzati, come in Francia, vi faccio l'elenco perché secondo me è di una... Francia, Australia diciamo che sono esclusi alcuni paesi come la romania um, so quindi eh, praticamente i, i, i paesi dove è previsto questo, questo um, il, dove non c'è il quorum sono Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Paesi Bassi, Islanda, Spagna, Malta, Lussemburgo Finlandia, Austria, oltre che ovviamente nella patria del referendum che è la Svizzera quindi dove esiste invece il referendum sono paesi come la Slovenia, l'Ungheria, la Polonia la Repubblica Ceca, la Slovacchia e quasi tutte le repubbliche dell'ex blocco comunista mi sembra eh, che questo tipo di osservazione la dica lunga sul tipo di evoluzione che, ha avuto la nostra, eh, i nostri, che hanno avuto i nostri strumenti partecipativi eh, l'altra cosa che volevo sottolineare è il fatto che il quorum oggi è, una, è, un, è, un, è un vincolo che aiuta le, le amministrazioni a ignorare le richieste dei cittadini perché è come, è come avere una e il fatto che non, non, non vengano utilizzati non venga fatta informazione è un modo per, per dire eh, per, per far perdere chi sta facendo la proposta nel senso che oggi eh, il, il no è vero Batte al referendum batte sì, ma è molto più vantaggioso spingere per non fare informazione perché costa molto meno e eh, in questo modo i, si raggiunge lo stesso obiettivo. So, so, senza fare informazione. Invece la mancanza di quorum spinge ad avere un confronto tra coloro che vogliono, che sono per, per, per un per un obiettivo sul referendum e coloro che non lo vogliono. Quindi c'è un reale confronto, si fa informazione e c'è la possibilità che questo avvenga. Uh, quindi io lo vedo un modo proprio per dare alla cittadinanza la possibilità di riavvicinarsi alla vita politica e di incidere in modo fattivo uh, nell'amministrazione. Non dimentichiamoci che per eleggere il sindaco oggi non c'è il quorum. Se si presentasse l'1% eh, degli elettori, il sindaco verrebbe eletto lo stesso. Quindi questo discorso anche della maggioranza non ha, non, non, ha, non ha assolutamente senso. A Dallas hanno eletto il sindaco col 5% dei, dei, dei votanti. Quindi una, una, una comparazione del genere vorrebbe dire a Dallas negli Stati Uniti, in Texas, hanno eletto il sindaco col 5% dei, dei, dei votanti. Se fosse vero questa cosa qui, se, avessi così se fosse così importante, e vorrebbe dire che eh, i cittadini non sono in grado, il 95 non può essere solo il 5% dei cittadini che decide per, per 10 milioni di, di abitanti come, quella, come sono quelli di, de, di Dallas in Texas. Ho finito. Prego, signora grazie, eh, no, velocemente perché si tratta di una considerazione di quelle appunto generali eh, anch'io non sono d'accordo con, le, con eh, la, la, diciamo, il togliere qualsiasi quorum eh, a livello referendario eh, perché secondo me eh, al contrario eh, agisce al contrario di quello che si vuole eh, ottenere se quello che si vuole ottenere è una maggiore partecipazione da parte dei cittadini io eh, ho fatto tante raccolte di firme ho, fatto, ho presentato con, altre, con tantissime altre persone la legge di iniziativa popolare per la scuola pubblica nel 2003 è stata una delle poche leggi che sono riuscite a fare un certo iter parlamentare che si sono bloccate secondo me eh, la partecipazione non si ottiene abbassando il vuoto, perché eh, è chiaro che eh, per ottenere la partecipazione tu devi co coinvolgere un alto numero di cittadini se tu è sufficiente che mandi al numero il 2% delle persone per avere un referendum valido non avrai come proponente nessuna, nessuno stimolo a coinvolgere le persone secondo me quindi eh, questo aumenta eh, io non credo eh, nel pericolo di mettere in mano strumenti alla gente assolutamente gli strumenti eh, di democrazia diretta sono importanti, ma eh, come tutti gli strumenti di democrazia devono avere una, una regolamentazione precisa sulla quale si può discutere se sia valida quella attuale, se ci sono dei tagliamenti da poter fare, ma sicuramente eh, non abolire totalmente il quoma, perché significherebbe la pro proliferazione di referendum su cose che iniziano, che interessano, scusate, una piccolissima fetta della popolazione, eh, con anche eh, una spesa notevole per l'amministrazione, eh, mentre è chiaro che ad, a, ad arrivare al, al dunque, diciamo, ad arrivare un, un referendum, deve essere, una cosa di deve essere un argomento di interesse comune. Non può essere una cosa che interessa un, una ristrettissima cerchia della popolazione. Questa secondo me è la garanzia che viene data dal, dal, dal quorum e, e quindi questa è una garanzia che a mio parere non va eliminata. Grazie. Grazie Vicepresidente Loconsolo, prego consigliere Bina. Grazie e buonasera a tutti. Partirei subito con una precisazione, visto che apparteniamo allo stesso partito, non c'è nessuno spauracchio per il referendum, c'è una eh, volontà di eh, studiare eh, la forma migliore della partecipazione eh, più ampia possibile dei cittadini, con l'obiettivo però di non andare a bloccare l'attività istituzionale del Comune. Quindi non è uno spavracchio. Referendum, quanti referendum, anche il Partito Democratico adesso o eh, la Margherita, il PDS, il BDS li avevano appoggiati. Quindi la partecipazione popolare è importante. I cittadini sanno quello che stanno facendo, quindi lo strumento referendario è importante. Non è vero che abbiamo paura di dare in mano uno strumento a chi non sa eh, che cosa sta facendo. Nel merito, eh, prima un'altra precisazione, siccome sono stati citati degli Stati dove ci sono questi referendum che non hanno fuori, no? allora io penso che ogni Stato ha il proprio ordinamento le proprie normative che sono state introdotte e aggiornate anche sulla base della strutturazione delle istituzioni stesse che reggono la democrazia e lo Stato sia nazionale sia locale sulla base anche delle competenze che hanno quindi non è che eh, si può pensare che un referendum strutturato in un certo modo in uno Stato necessariamente vada bene anche in un altro Stato se questi due Stati hanno dei modelli partecipativi e eh, organizzativi a livello proprio di istituzioni diverse, cioè la comparazione deve essere fatta su eh, stati che si assomigliano dal punto di vista de, de, di come sono strutturati, perché altrimenti confronti delle cose che non, non stanno in Nello specifico eh, io ho guardato molto perché ho raccolto le firme e ho fatto anche rappresentante di lista al referendum nazionale quindi lo strumento referendario mi piace non è uno spauracchio, mi piace però cerco di capire quello che viene proposto con quello che già c'è e quindi sulla quale si possono fare dei ragionamenti per vedere se funziona o non funziona allora a livello nazionale i referendum sono solo allogativi poi allogativi di pezzi di legge sono solo abrogativi, non ci sono i referendum propositivi. Esiste una raccolta firme per presentare delle leggi sì. di iniziativa popolare che vengono depositate al Parlamento e che seguono leader nelle varie commissioni fino al voto nell'aula per poi diventare eventualmente legge. Non ci sono referendum propositivi, solo abrogativi. e qua faccio un'altra puntualizzazione il referendum nazionale ultimamente abbiamo visto che periodicamente ne vengono proposti 10, 12, 15 no? si raccoglie un certo numero di firme a mio avviso un po' pochine se poi vedo che l'esito ultimo dei, dei referendum è molto basso come cuore non di chi può votare. però tu raccogli le firme e porti la eh, proposta di referendum alla eh, corte eh, costituzionale che valuta l'ammissibilità. Con le firme però, allora, qua noi cosa andremo a fare? Io ti raccolgo mille firme per portare garanti la proposta. Vedo se sta in piedi, se sta in piedi allora vado a raccogliere le altre firme per poi avviare l'iter per fare questo referendum. Perché questo? io personalmente sarei tutte raccogli tutte le firme le porti ai garatti le valuta se dice sì, è ammissibile vai avanti con l'iter del referendum un po' come avviene a livello nazionale cioè questo sdoppiamento rischi veramente di proporre un sacco di, di referendi, hai l'obbligo di dare una risposta entro tempi più o meno limitati ingolfi eh, la, il lavoro di questa commissione dei garanti che poi magari ti dice eh, questi referendum non vanno bene e tu mi continui a proporre. Quindi io cercherei di uniformare eh, lo strumento referendario che c'è a livello nazionale con la proposta che viene fatta per il livello eh, locale. sono assolutamente contrario alla cancellazione del quorum. Perché? Perché altrimenti eh, si rischia veramente di andare a bloccare l'operatività del comune. E quindi si rischia veramente di, eh, il comune fa delle, eh, propone delle delibere delle, delle, quindi fa degli atti che poi vengono. Eh, con una certa facilità rischiano, pardon, rischiano con una certa facilità di essere eh, abrogati e, e, e cancellati. Quindi io sono eh, favorevole a cercare di ampliare il più possibile la partecipazione dei cittadini. Però attenzione anche a non andare eh, un po' eh, diciamo. Da un verso all'altro, da un estremo all'altro, perché le istituzioni devono poter operare in piena autonomia, nel rispetto delle leggi, in piena autonomia, nel rispetto delle leggi sulla base della delega ricevuta dai cittadini elettori. Cioè, non è che a Palazzo Marino ci sono dei marziali, c'è gente che è stata eletta che ha ricevuto un mandato di eh, governare la città nel pieno rispetto delle leggi, delle normative, dello statuto e di tutto il resto. Però poi se si propone tutta una serie di referendum propositivi, perché uno dice il comune non fa quello che voglio, o abrogativi, cioè il comune fa quello che io non voglio, allora, voi capite che uno dice a questo punto, vabbè, ma allora perché io ce li ho mandati lì a Palazzo, a Palazzo Marino piuttosto che in Parlamento, piuttosto che in Regione o in Provincia? Quindi eh, lo, lo strumento referendario è ottimo, è uno strumento ottimo, non è uno sparovacchio. va eh, utilizzato e normato con il buon senso per evitare appunto di rischiare di avere un boomerang su eh, utilizzando eh, eccessivamente questo strumento. Grazie. Grazie, prego Capogruppo La Terza. non mi fate ridere ogni volta che poi tocchi, poi me ne dimentico molte volte allora meno male non, tu, non tutti gli interventi sono come quelli di Esposito e io allora, volevo alcune cose le apprezzo eh, diciamo delle paure di Esposito però alcune cose eh, te, le devo sottolineare secondo me ad esempio dici molto alla leggera che i referendum vengano fatti alla leggera questo eh, l'ha ripreso a Newsday non è vero perché comunque ci sono le mille firme prima raccolta c'è un parere dei garanti perché attenzione il tipo di refer cioè questi referendum devono, devono essere plausibili per essere ammessi quindi proprio alla leggera non lo sono all'articolo il, insomma, il comma 3 dell'articolo 12 ad esempio, elenca quello che non può essere in ogni caso sottoposto al referendum quindi le norme statutarie i regolamenti, tariffe e tributi, gli atti relativi all'organizzazione interna e all'ordinamento personale dipendente del comune eccetera, il piano di governo del territorio i provvedimenti dai quali sono derivate obbligazioni irrevocabili del comune, insomma ci sono un po' di condizioni di di argomenti che non possono essere uh, sottoposti al referendum. E da ultimo, quello che forse più uh, mi è perso di capire anche quando parlavi uh, degli stranieri, gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti dei singoli di specifici gruppi di persone. Quindi non è vero che, uh, quindi anche come diceva uh, la presidente Loconsolo, chiunque si può inventare insomma, un referendum e sottoporre, insomma. Il parere dei garanti, anche se è fatto dopo mille firme, non dopo 15.000 come vorrebbe Bina, in ogni caso entra nel merito e valuta l'ammessibilità dei quesiti referendari. E sulla legalità appunto della votazione dei cittadini comunitari eh, probabilmente c'è eh, qualche dettaglio tecnico che forse... Appunto, Proponente del referendum potrà specificare meglio. Eh, per quanto riguarda il referendum, è vero che ne abbiamo già tanti. Però, qual è la forza? Diciamo, che eh, dovrebbe essere c'è cioè in un articolo specifico in cui, viene specif in cui si sottolinea, si, si diciamo, viene enunciato la forza di quello che è stato posta al, al referendum, cioè che ha potere deliberativo. Quindi, allora, o lo strumento referendum serve a qualcosa, va bene che abbiamo comunque due rappresentanze, una diretta che ci viene dal referendum e l'altra il potere rappresentativo di chi è stato eletto, però esistono nell'ordinamento, quindi non è che l'ordinamento viene completamente stravolto, si sta potenziando verso i cittadini uno strumento che è quello del referendum, della Costituzione Popolare che esiste nell'ordinamento giuridico e noi lo utilizziamo, soltanto che dobbiamo dargli un senso Fino ad oggi cioè, cos'è che i cinque referendum rappresentativi, so, domani c'è una commissione in comune che a seguito dei referendum tenutisi nel maggio 2011 eh, analizzerà come eh, l'usufruibilità dei file audio e video, questo perché avevamo fatto un referendum sulla trasparenza, cioè, sono passati due anni da quando i cittadini abbiamo, hanno detto sì vogliamo un comune più trasparente quindi sembra, cioè, sembra quasi inutile, no? e se, cioè nel senso, non so qu quanto, quanto sia stato dato seguito a quei referendum, ovviamente vabbè, alcune osservazioni relative al numero legale, è ovvio che stiamo parlando di due situazioni diverse, un consiglio che periodicamente si riunisce, un referendum popolare che chiama a votazione i cittadini e probabilmente l'abbassamento del quorum si sì, indebolisce un po', ma non lo so, cioè io su, sull'abbassamento del quorum non, non, cioè non sarei proprio così spaventato del fatto dell'annullamento del quorum, perché nel senso non, cioè uno dovrebbe andare a votare e esprimere la sua idea, se non va a votare perché? Perché si va di nascosto e quindi qua veniamo a che cosa? Ad altre condizioni sul perché e ecco, sulle modalità in cui deve essere... Eh? No, nel senso, riferivo alla pubblicità, nel senso di cosa abbiamo paura? Del fatto che un referendum venga indetto senza che i cittadini vengano avvisati? Quindi, un cittadino si deve esprimere in merito a quello che si sta, che, che si sta proponendo come referendum, per cui. La questione del quorum dovrebbe valere così come vale per tutte le altre elezioni in Italia, non mi sembra che quando eleggiamo eh, che so, la Camera dei Deputati, la Camera dei Senati abbiamo un quorum, non ce l'abbiamo neanche lì, quindi dovremmo porcelo anche lì il problema, quindi alle scorse votazioni politiche forse neanche il 50% dei cittadini è andato a votare, quindi insomma, è un po' anche la questione del quorum, anche se è così spaventoso, non è poi così come lo, lo descriviamo. Quindi la proliferazione del referendum, come già dicevo prima, e come quello di cui aveva paura la Presidente Loconsolo, come abbiamo visto, è arginata sia dalla raccolta delle firme, la valutazione di merito e anche degli argomenti. E poi non è detto che ogni, ad ogni delibera del Comune corrisp, può, può corrispondere subito una controdelibera della popolazione. Insomma, deve essere davvero un argomento importante che va contro la volontà popolare? Beh, sullo sdoppiamento non, non, non sapevo che dire, sulla questione, cioè teniamo presente che sono anche organi diversi, qui abbiamo un comitato di garanti formato da quattro persone eletti o comunque insomma... Proclamati ogni 4-5 anni, dall'altra parte abbiamo un organo giuridico più, il più elevato che abbiamo in Italia, che è quella, la Cassazione. Eh, ho finito, grazie. Ecco, prima di dare la, la parola al Consigliere Tadeu, chiederei se è, possibile, se è possibile di vedere di eh, non rimarcare eventualmente cose già dette. Io capisco che eh, viene direi abbastanza naturale eh, dire quello che si inizia però visto che eh, abbiamo un'ora e mezza a disposizione io ho ritenuto opportuno fare prima di discutere dell'articolo per dell l'articolo di fare questo giro del tavolo vediamo un attimino di duro in tempi congrui in modo da poter affrontare, <coughs> affrontare l'esame degli articoli anche perché l'obiettivo nostro io del Vicepresidente era di vedere, sempre nel limite del possibile, di risolvere questa, eh, questa parere, di definire questo parere in una sola seduta. Ovviamente se non è possibile non è Consigliere Cagliabur prego. Prima... No. Stranamente questa sera. Sono d'accordo con la, lo corso, ma qua, qua, quasi completamente. non devo dire a Eh sì, eh, quindi, quindi sono molto preoccupato. Ma, eh, di questa proposta che conosco poco, ma per questo ho sentito. Secondo me la cosa che non è malvagia è acquisire il parere di legittimità dopo una raccolta di firme minimale. Questo non sposta la barra della, secondo me dell'impianto democratico. Eh, quello che invece secondo me è proprio inaccettabile è eh, l'eliminazione del cuore. Perché? Diversamente dalla lezione del sindaco che ha è una che elettiva, qua invece è una situazione, uno status, dove le cose, come dire, vivono nel loro equilibrio ecosistema qualcuno non è d'accordo e facendosi parte della maggioranza dei cittadini propone una modifica poi sono d'accordo sul fatto che non c'è quello propositivo ma c'è solo quello più cattivo cioè, ma stiamo su un livello molto alto ma... va, da sé, va da sé che se la maggioranza degli aventi diritti al voto partecipa vuol dire che la questione di cui tratta sia ha una valenza sicuramente cittadina e quindi è da prendere in considerazione ma non può essere deliberativa altrimenti si istituisce all'organo che è preposto la delibera e cioè il Consiglio Comunale o con la Giunta in base alla varie quindi non possiamo mischiare le pere con le mie o la cacca col Puglino che con la veglia perché ognuno ha il proprio organo ognuno ha il proprio regolo e ogni organo ha il proprio compito ed è per questo motivo che secondo me è eh, da questo punto di vista neanche valutabile se non vengono cambiati questi comodati. perché non è l'esaltazione della democrazia caro Lapierza è esattamente il contrario è il potere della minoranza e questo è Grazie con capogruppo Melone. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Eh, volevo dire solo due cose. Nella mia profonda ignoranza sono andata a vedermi Il referendum in Gran Bretagna in Francia non corrisponde a quanto dicevi la terza, perché sono degli istituti qui in Francia che è detto dal Presidente della Repubblica o delle società dei costituenti in Francia e in, in Gran Bretagna sono è messo lì dei prendi dei comuni, in, in, in comuni non comuni... Anna, Anna, dei comuni... Anna, dei comuni... dei comuni... avanti e vado sì. avanti. Comunque, diciamo, io approvo l'obiettivo di delle forme per favorire la partecipazione dei cittadini alla vita amministrativa e politica e però ho dei dubbi che eh, lo strumento più efficace per favorire la partecipazione alla vita politica dei cittadini e alla eh, presa di decisione sia l'istituto referendario. Eh, questo ci viene sia dalla storia del referendario che hanno raggiunto un cuore, una partecipazione interessata dei cittadini, sono nei casi in cui la popolazione si sentiva eh, pienamente in diritto di esprimere un parere e si sentiva, cioè, si sentiva interessata alla presa di decisione e capace di esprimere un, un parere eh, competente per quanto per il tema del divorzio, per l'aborto il referendum sull'acqua, sono anche i referendum che hanno raggiunto il punto sì, che di okay? di coinvolgevano direttamente la vita dei cittadini. Eh, per quanto riguarda invece eh, la partecipazione dei, dei cittadini alla, alla vita, eh, all'attività alla, alla, alla, alla, alla dell'amministrazione comunale, eh, penso ci siano degli strumenti da chiedere che non siano, che non siano in, prim in primo luogo i referenti al referendum, ma siano degli strumenti quindi, eh, che favoriscono la partecipazione, la consultazione preventiva, la eh, partecipazione dei, dei cittadini alla, alla presa di decisioni su alcuni argomenti e rispetto a questo ci sono delle istanze da, da proporre al Comune di Milano sia eh, riguardanti il decentramento, il, decentramento, il decentramento, sia riguardante altri, altri strumenti che sono adottati in altri stati che sono utilizzati appunto per raccogliere i pareri delle cittadine con forme di consultazione diretta, ma anche meno formali di un referendum che però contribuiscono a formare un parere che poi viene espresso dall'amministrazione Comunale. D'altronde eh, gli eletti al Consiglio Comunale sono stati eletti dai cittadini e hanno tutto l'interesse di essere rieletti nel mandato successivo, quindi il loro compito e il loro interesse è andare, rivolgersi ai cittadini e raccogliere le informazioni dei cittadini, non sono dei nemici, sono dei rappresentanti dei cittadini che se svolgono bene il loro compito possono ambire ad essere elezioni e se non lo svolgono bene e vengono mandati a casa nel mandato nella, nella, nella, nella successivo. Poi perderemo i resto per questo e poi interverrò nel merito degli articoli. Grazie però, per, un po per il nuovo gruppo Fede io brevemente perché ripetere gli argomenti e le osservazioni degli altri eh, quasi tutti sono condivisibili, nel senso che anche io sono d'accordo che il, il referendum così com'è ha necessità di avere un cuore, quindi non sono d'accordo per eliminarlo. Eh, la cosa che mi preoccupa di in questa iniziativa popolare è come al solito il fallimento della politica, perché in questo caso vuol dire che eh, c'è sempre da parte dei cittadini una volontà di travalicare quelle che sono le regole democratiche del nostro ordinamento che prevede la possibilità tramite i Consigli di zona, tramite il consiglio comunale di avere dei rappresentanti che al posto di tutti i cittadini devono decidere e fare l'attività politica e amministrativa nella nostra città quello che mi, mi fa riflettere è che c'è invece secondo me una necessità evitare che arrivino il regno che si derive e questa dis disaffezione dalla politica dove il cittadino si sente autonomo e non soddisfatto eh, della compagine politica e quindi si mette a dire io preferisco che mi faccia io la mia, la mia raccolta di film preferisco che scelga io le, le attività eh, che voglio portare avanti amministrativamente perché non mi fido o condivido che non sono Capaci i nostri politici di fare questo. Quindi, è una riflessione più che altro per tutti noi, di cercare di a livello di comune, secondo me, dobbiamo assolutamente fare qualcosa per migliorare il decentramento. Perché per me sono tre anni che ci si aspettava una modifica del decentramento, io non ho ancora visto neanche uno, un piccolo accenno. E dall'altra è di eh, dare la possibilità ai politici, Politici di cercare di trovare il modo di agire nel modo migliore anche nel, nel decentramento, noi non riusciamo neanche a far approvare, se riusciamo a far passare una delibera o anche una mozione, o un anche una sì. nella zona, ma poi guarda caso sì. a livello comunale non riescono ad essere efficaci neanche le proposte che facciamo. Noi il Consiglio. Grazie, si è iscritto un cittadino? con pure si presenti, grazie. Buonasera, sono Tabi. Io non vorrei entrare nel merito della del quadro zero, ma nella modalità in cui viene gestita questa cosa in questa Commissione. Noto Percepisco una paura pazzesca da parte di questa maggioranza, di questa opposizione nel dover andare in piazza e spiegare ai cittadini perché non appoggiare o meno un referendum. Sarebbe la prima volta per le forze politiche presenti al governo dove devono convincere i cittadini a non votare o a votare contrariamente. Il fatto di non avere il referendum vi costringe a far sì, che dobbiamo andare a convincere i cittadini per secondo e motivando quello che voi volete fare, quello che non avete mai fatto fino adesso. Per quanto riguarda il referendum sull'acqua avete fatto di tutto perché i cittadini non andassero a votare e ne è andato male. Non avete preso atto della delibera de, della decisione popolare questo strumento che propone il Movimento 5 Stelle è uno strumento che mi mette ancora più in difficoltà prima qualcuno ha parlato di la partecipazione di alcuni argomenti, io credo che i cittadini hanno il dovere e il diritto di partecipare a tutti gli argomenti che questa amministrazione tratta, non solamente quelli che fanno comodo alle forze politiche di questo governo governo quindi andiamo oltre dalla proposta entriamo nel, nel mezzo dell'atteggiamento con cui state affrontando questa proposta e se ripetute in altri consigli di zona si ripeterà tristemente in tutti i consigli pre, pre. si ripeterà in tutti gli altri consigli di zona perché mentalmente queste forze politiche non sono pronte a questa cosa la partecipazione dei cittadini vi spaventa e di conseguenza farete di tutto affinché questo non possa avvenire se non secondo le vostre direttive se non potete voi gestire e veicolare il voto questa è la cosa più triste in assoluto, grazie. Abbiate coraggio a. Scusa, scusa, per cortesia. Siamo parlare. Certamente non condivido in toto l'affermazione del cittadino perché questa commissione ha dato diciamo, dimostrazioni anche in varie occasioni di fare le cose in maniera, non dico buona, ma dico discreta. Quindi, queste, queste affermazioni così quante a pedra, come si usa dire. Eh, sono accettate perché ognuno ha il diritto di esprimere le sue cose però sono accettate nella misura in cui si deve accettare l'affermazione di questo genere ok consigliere Esposito, avete chiesto la parola possibilmente proprio per una risposta puntuale non ho da arrivare per la parola altrimenti. sì grazie e certo se è intervenuto per prima poi alcuni hanno fatto delle osservazioni di righieri su quanto volevo puntualizzare Nessuno ha paura del referendum, tant'è vero che come ha detto il collega Mina, il nostro partito si è da sempre impugnato, anche partiti precedenti, che l'hanno poi è generato, nella eh, valorizzazione dell'istituto referendario, chiaramente prevalentemente a livello nazionale, eh, viste le grandi tematiche che l'hanno riguardato eh, e questo è un dato storico, inconfutabile, quindi anche le affermazioni che ho sentito adesso, devo dire, sono un po' timidissimo, approccio ideologico, eh, è smettibile, carta e la mano. Eh, devo dire che anche sulla nozione di quorum, eh, qui non si prende atto di un dato costituzionale, l'articolo 75, comma eh, 4 parla che eh, la proposta soggetta al referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli eventi diritto e se era la maggioranza, quindi il legislatore ha previsto ha previsto l'esistenza di un uomo, ma ma, uh, ma no, ok. cerchiamo di capire cosa dico, il fatto che uno non vada a votare non significa che si nasconde, è una chiara espressione di intenzione, E certo, questa è una cosa fondamentale e chi non lo vuole capire è, si stina a non prendere atto di quella che è una previsione costituzionale, si può votare contro, si può votare a favore, si può non votare e questa è una espressa previsione costituzionale il fatto che alcuni partiti per alcune tematiche abbiano invitato a non andare a votare eh, è veramente nel solco non solo di una tradizione di una prassi ma proprio di un dettato costituzionale altrimenti tutto quello che è venuto finora dovrebbe essere letto come un attentato alla Costituzione come un complotto dell'umanità nei confronti di una prassi stratificata allora a me questi soloni che arrivano e ci spiegano come funziona il mondo a un certo punto della storia non mi faccio cioè, qui non si può mandare all'acqua, mandare alla mare eh, una tradizione di partiti che hanno speso la propria vita anche per promuovere referendum e questioni nazionali. Sì. Eh no, questo non lo, proprio, non lo posso proprio accettare. Vi dirò di più che io, il giorno in cui c'era eh, il voto per la compagnia della mia elezione eh, ho ritardato la mia partecipazione proprio perché stavo fingendo in quanto non vuole all'interno del partito come coordinatore di un circolo dei manifesti eh, legati al referendum per l'acqua pubblica quindi eh, non può essere liquidata semplicisticamente la questione come c'è chi è a favore del referendum e chi è contro i colleghi sono stati tutti hanno fatto tutti interventi dal punto di vista di buonsenso, cioè il referendum si va per tematiche che veramente coinvolgono la generalità delle persone, che toccano anche la sfera valoriale certamente, però eh, dire, introdurre nell'ambito nel campo Diciamo, eh, amministrativo, dove la discrezionalità amministrativa è un po' il pane quotidiano no? dell'agire l'amministrazione in questione, secondo me è eccessivo. Cioè quel fatto che io prima leggevo con attenzione l'elenco eh, dei temi articolo comma 3 dell'articolo 12, beh, tranne il piano di governo del territorio e l'ultimo punto che sarebbero di fatto gli atti ablatori, oramai molto vicino, perché noi sappiamo che la pubblica amministrazione tende ad agire eh, quando legge direttamente sui diritti attraverso istituti di diritto privato, perché non è più la rete amministrazione di stampo di smartiano Napoleoni ancora mai, ecco sono tutti atti fondamentalmente discrezionali, quelli che possono essere oggetto di un sindacato eh, da parte di un referendum quindi sinceramente è chiaro che le norme statutari e regolamenti ma chi le cambia? Tariffe e tributi eh, sono i bilanci, quindi tanto non si possono cambiare, anche le relative organizzazioni interna anche qui sono cose da poco. Cioè di che cosa che si realizza veramente l'orientamento politico, amministrativo di un comune? Eh negli atti che non sono più citati, cioè quelli pienamente discrezionali di carattere politico in senso stretto. Allora è chiaro che eh, l'intervento di eh, un referendum può veramente incidere e compromettere quello che è non solo il diritto, ma anche il dovere di un'amministrazione di condurre il proprio orientamento attraverso degli atti e poi il fatto che sia possibile presentare a cosa, con soltanto mille firme, delle proposte di modifica, di abrogazione questo può anche come dire, generare, e non è un fatto peregrino, una sorta di pressione di confronto all'amministrazione che viene continuamente messa alla prova e quindi forzare quelli che devono essere equilibri di correttezza e, correttezza, e, certo, certo. Di, correttezza e di serenità nella produzione del proprio lavoro. Grazie. Sì, Signor Roberto, sì. prego. Dunque, sarò bellissimo perché è evidente. Eh, che c'è una difformità culturale di fondo tra i proponenti e chi sta analizzando in questo momento il testo. Mi preme solo, uh, senza, uh, cerco veramente senza polemica alcuna, di ricordarvi che il testo che vi è stato sottoposto non deve essere letto alla luce delle osservazioni appunto, del consigliere Esposito come un testo improprio illegittimo, illegale e ha già passato quel sbaglio eh, ricordo solo due passaggi che mi sono appuntato nel solco di Bettino Craxi andate pure al mare non c'è problema ma sappiate che per esempio non è previsto un quorum nella Costituzione così come è stato citato non è previsto, perché? perché stiamo parlando di uno strumento di partecipazione a livello del Comune di Milano e tant'è vero che lo ritrova espresso in questa forma dopo il vaglio non di Lidio Loverso ma del Collegio, dei Garanti del Comune di Milano quindi stia pur sicuro consigliere che è giusto in filo di diritto tanto vero, mi, mi vuole doverla um, in qualche modo informare che lei è stato eletto anche dai cittadini comunitari residenti a Milano perché sono iscritti alle liste elettorali di questo comune, lo sono da quando l'Italia partecipa all'Unione Europea, perché un cittadino comunitario può scegliere quando risiede all'estero, tra virgolette estero, perché questa è casa loro, così come casa mia la Francia o l'Inghilterra, se risiedo in uno dei paesi dell'Unione Europea come cittadino europeo posso scegliere di votare per le elezioni amministrative in loco, non per le elezioni nazionali, tant'è vero che c'è una lista espressamente redatta dall'ufficio elettorale al Comune Milano a, a tal luogo. Uh, Chiaramente eh, sono disponibile, se voi vorrete, nell'analisi dei singoli articoli, poi, ma non leggeteli nell'ottica giuridica. Posso capire e accettare la differenza eh, nella concezione della chiave di lettura che voi ne date. Evidentemente noi lo proponiamo e lo sosteniamo in questa forma. È legittimo avere parere non favorevole oppure volere eh, dare delle raccomandazioni perché la vostra vera potestà in questa sede, visto che purtroppo i consigli di zona non hanno una potestà deliberativa ma sono consultiva, è quello di interfacciarvi con i vostri consiglieri in comune perché poi quando andremo in consiglio abbiano alla base... Le vostre osservazioni. Vi pregherei di evitare strumentalmente di dire ci poniamo punto e basta, perché andate a dare uh, una mano a chi non vuole la discussione, noi desideriamo semplicemente che il Comune di Milano discuta di questa cosa, uh, prego. Consigliere sì, Roselli. Sì. 30 secondi per l'osservazione eh, relativa all'articolo 75 che ha menzionato il consigliere Esposito. Leggo. Eh, invece, con sentenza del 2 12 2004, numero 372, la Corte di Cassazione ha stabilito che l'articolo 75 della Costituzione, che prevede il quorum a livello nazionale, non comporta l'obbligo del quorum per i referendum previsti negli statuti degli enti locali quindi a livello locale l'applicazione del quorum decisa dai rappresentanti locali è una pura scelta politica ma neanche lo vieta io ho detto il voto ho detto la, il fatto che sia legittimo può non lo sì. allora io in, in, come molti sanno dei commissari questa commissione qui è, è una delle commissioni che io ritengo abbastanza aperta in quanto i cittadini come avete potuto modo di vedere adesso hanno la possibilità di esprimere il loro punto di vista e poi alla fine mi spiace ma visto che noi siamo stati eletti siamo noi chiamati a decidere in base a certe regole democratiche io quello che vorrei evitare è di eh, mi permetto di suggerire a chi interviene di evitare di di pranciare giudizi su, su di noi, che siamo un po' così, che non, magari siamo un po' fuori dalle righe che non capiamo di cose che cosa è perché questo rende un po' spiacevole, spiacevole la discussione. Ecco, questo vi è quanto. Io, è una preghiera che io faccio, non so fino a che punto possa essere accolta, anche perché mi sembra che, io spero di rivedervi ancora in occasione di altri. Eh, gli altri incontri, anche perché la commissione decentramento, come probabilmente molti di voi sanno, in molte zone, nella nostra zona no, e io e il mio vice siamo un po' dispiaciuti, ha un'altra parola aggiunta al decentramento, che è partecipazione. Quindi noi, eh, anche se non è scritta, come potete vedere, noi ci teniamo alla partecipazione dei cittadini, come ci tiene Diciamo, penso di interpretare anche il parere dell'opposizione dell e anche gli amici delle, del Movimento 5 Stelle ne, ce ne devono dal reato. allora io adesso come anticipato all'inizio di questo incontro passerei all'esame degli articoli anche se il tempo è un po' tirano allora per quanto riguarda l'articolo 11 Adesso, io visto che a molti di voi ho dato la, il documento, è stato inviato, se qualcuno che magari è arrivato in ritardo vuole averlo, siamo qua e lo possiamo dare, io eviterei eh, se possibile se ritenuto opportuno, se non lo ritenuto opportuno lo facciamo, di leggere, di leggere quello che viene proposto. Ma passerei, quindi dopo scontato la lettura la parte vostra a priori a raccogliere i vostri, vostri pareri, poi dopo i torni per diremo anche i nostri. Vicepresidente Allora, relativamente all'articolo 11 eh, non ho problemi per quanto riguarda l'uno e il mentre. Mi lascia dubbioso l'articolo 3 in quanto dice che eh, l'esito delle consultazioni interviene direttamente ed efficacemente sulle attività degli organismi amministrativi del comune, mentre a mio parere eh, l'esito eh, deve poi dare luogo ad un'analisi all'interno del Consiglio Comunale. <coughs> ad un'analisi all'interno del Consiglio Comunale che porti alla a una formulazione concordata. E per quanto riguarda il punto numero 4, perché altrimenti non si capisce perché è leggeato il Consiglio Comunale, L'articolo 4 sono messi a partecipare alle consultazioni referendarie di tutti i residenti del Comune di Milano iscritti alle liste elettorali, compresi i cittadini appartenenti a stati dell'Unione Europea. Ora, o... Stabiliamo che sono ammessi a partecipare alle consultazioni so referendarie tutti coloro che sono ammessi a partecipare forse, al voto. Guarda che ha risposto a questo punto, forse prima lei non c'era. Per per Perché è così anche per le votazioni. Quindi. Esatto, quindi si deve formulare in altro modo, e cioè dire sono ammessi a partecipare alle consultazioni eh, referendarie tutti coloro che partecipano alle, alle votazioni amministrative e vi dico perché, perché cambiasse il regolamento per le amministrative, cambierebbe automaticamente anche quello per le referendarie, mentre se noi lo formuliamo così dovremmo cambiare due, eh, due cose. Mettiamo che vengano ammesse la partecipazione al voto amministrativo, come si chiede da tempo anche coloro che risiedono a Milano da un certo numero figa. di anni pur essendo cittadini extracomunitari eh, non, non sarebbe automaticamente valido. Mentre se noi facciamo che partecipano al referendum chi partecipa al voto amministrativo, automaticamente i cambiamenti che avvengono sul voto amministrativo si ribaltano anche sul voto referendario. Grazie. Grazie consigliere Tagliabue. Sì, secondo me il primo comma va bene, il secondo è contraddittorio, perché dice che sulle materie di esclusiva competenza comunale, se sono di esclusiva competenza comunale, io non posso un referendum eh, a me, modificarle avendo lo stesso finalità consultivo propositiva, quello che è è l'ambito comunale. Il, il referendum sul punto 3 da cassare i riferimenti positivi e positivi sono vincolati con l'administrazione. E' facciamo siamo fuori di test? Non ha nessuna logica. Il quattro va bene, con l'eccezione sì. IVI compresa, la, come dire, quella che appena ha detto la vicepresidente di Proconi. Non si arrabbiati? No. Che non. non è tutto, Non un minuto, è scusato, però volevo fare un altro Alla... Vicepresidente lo consolo, perché se lei dice eh, che l'articolo 2 va bene così com'è, ovvero eh, lasciando buono sia consultive, che è quello che già abbiamo, e propositive e abrogative, allora il, il terzo comma dell'articolo 11 è per forza scritto così, perché un referendum propositivo e abrogativo, cioè o cancella una parte della delibera che è stata fatta, o una delibera intera, o propone una delibera già fatta e finita. Quindi è per forza vincolante, cioè poi dopo il Consiglio Comunale può anche bocciarla completamente, però se è cioè, quello propositivo, quello abrogativo è un po' diverso invece, perché va a abrogare una norma già approvata, cioè non una norma in questo caso ma una delibera. Quindi non, per essere il suo ragionamento, eh, cioè io non sto facendo una ragionazione, il, il, il secondo comma, è, un, eh, terzo comma è, una, è una reale conseguenza del secondo. lei da, e da, da sempre. Allora, un saluto alla cittadinanza. E devo dire che mi spiace che il consigliere Tagliabue lasci l'aula. Faccio eh, beh, mi sembra che anche le sue giustificazioni sono da, da discutere, anche perché ritengo che quello che a volte dice a volte sia una cosa da tenere in allora visto che non c'è più nessuno che vuole intervenire io direi che eh, quando sfideremo il, la relazione il parere, il parere diciamo che sarà in linea di massima favorevole con, con, delle, osservazioni, con delle osservazioni ecco io volevo fare una precisazione a riguardo quello che aveva detto il signor Lover, verso mi sembra, che eh, non, non si preoccupi per quanto riguarda i nostri rapporti con i nostri colleghi del Comune di Milano, perché ci sono già stati ovviamente e quindi siamo in stretto contatto, in particolar modo io e il mio vicepresidente. Quindi diciamo che eh, le osservazioni che noi andremo a fare, se per certi per certe richieste di parere non erano tenute in considerazione in dovuta considerazione questa, volta, questa cosa questa volta eh, ci hanno garantito che saranno tenute in considerazione quindi questo è per ribadire il contatto che ma non solo il mio partito che è il partito democratico ma ritengo che anche gli altri partiti come lui come il consigliere Calice penso che anche la Lega così come del PDL, purtroppo per loro non hanno una rappresentanza, ma se anche teranno, si terranno in contatto per vedere di arrivare a una discussione perché questo eh, diciamo, io ho avuto le garanzie, non posso dire i tempi, però ovviamente andranno a discutere, non, non chiedetemi in quanti mesi perché non sono direi una stupidità. A questo punto passerei all'articolo 12 che è il, che da, diciamo, dal titolo di questo articolo è praticamente eh, da il là a altri tipi di referendum che non erano contemplati ad oggi. Infatti si parla di referendum propositivo, abrogativo, oltre al consunzivo che c'era già. Ecco, adesso qui, eh, qui darei, darei la parola ai consiglieri. <susurra> non... Eh... No, non eh. No, no, no, sì, se lo ai miei io faccio sempre. Vai, vai, no, vai. Ma, eh, mi sembra che tu abbia competenze anche per gli prima. No? Vabbè, però... Io, personalmente, non eh, so la, la storicità della, dei 15.000 iscritti, cioè i 15.000 cittadini necessari per eh, 15.000 firme. Eh, detto questo, faccio un raffronto con quanto è successo a livello nazionale. Eh, nel 1945, C'erano circa 40 milioni di cittadini italiani e c'erano 500 mila firme per il referendum. Oggi sono 60 milioni e ne bastano 500 mila, ancora come allora. Non vorrei dimenticare il di 2009, quando un partito che eh, non ci sono i rappresentanti di tali valori raccolse le firme per modificare il Porcellum, malissimo, tra l'altro, per, la, per la raccolta firme andavano ad abrogare e danneggiare pesantemente lo Stato democratico del Paese, perché con solo 500.000 firme, un piccolo spauracchio, si raccolsero 500.000 firme con estrema facilità. Ora, su quello consultivo possiamo raffagliarne anche 500, è un costo per l'amministrazione poi eh, far votare i cittadini, però su quello consultivo si possono raffagliarne anche 500 per me possono bastare. Su quelli abrogativi e propositivi, stante quello che voi avete proposto come comma 3 dell'articolo 11, la, la vedo molto dura, cioè 15.000, gli aventi diritto a Milano sono un milione di euro, no? Sì, sono un milione, circa un milione, Se 900.000, sì, 900 un milione, 15.000 sono veramente pochi, cioè affoli, meno di affoli, è un quartiere piccolino, 15.000 firme si raccoglie, infatti abbiamo visto con i 5 referendum della... Relativi che abbiamo fatto nel 2011 non, non, non è stato difficoltoso da Certo, ci voleva magari più partecipazione da parte dei consiglieri comunali, magari dei partiti. Questo sì, se si dà una mano a chi le ha fatti, sicuramente. però 15.000 firme lasciatemelo dire, sono veramente semplici. E stante quello che voi avete messo nel terzo comma, la vedo molto, molto complicata. Diciamo che 15.000 mi sembrano un po' pochi per poi andare a incidere così pesantemente. Tutto qui è solo una questione di percentuali, 15.000 rispetto al quasi milione mi sembrano veramente, veramente pochi, per, la, per, per, per il B e il del comma 1. Poi dopo per, il coma, per la, la, l'A del comma 1 anche, ripeto, può andare bene anche 500 perché poi consultivo ed è giusto che un'amministrazione eh, ascolti i cittadini, stiamo restando che ha dei costi questa cosa. Grazie, consigliere Bia. Sì. Entriamo nel merito proprio per far vedere che non c'è una avversione alla pianeta, però già l'articolo 12 entriamo nel merito, no? Anche l'11, ma l'12 va poi nel concreto e dice quello che bisogna fare. Allora, io l'ho ribadito nel mio intervento iniziale che la differenza tra le firme che vanno a raccogliere per proporre al collegio dei garanti, i referendum e poi le firme che io devo effettivamente raccogliere per far sì che l'iter parta a tutti gli effetti per portare poi alla valutazione del popolo elettore, secondo me non va bene. E quindi io eh, farei che eh, tu le firme le raccogli nel numero che forse diremo, secondo noi è adeguato per. Il referendum, ma nello stesso numero, cioè non faccio una pre raccolta e poi vado alla raccolta vera e propria. Anche secondo me 15.000 sono poche, così come ho detto che le 500.000 per il livello nazionale sono poche, e vedo che anche chi non è la, percentuale la stessa parte politica. La percentuale attuale è quella. Sì, infatti, ho detto che è sbagliato anche il livello nazionale, quindi non vedo perché non debba dire che secondo me è sbagliato anche a livello locale, cioè. e poi, ripeto, cerchiamo di capirci, se vogliamo introdurre rispetto a quello che c'è attualmente, che è solo il consultivo, consultivo anche il propositivo e l'abrogativo, cioè, secondo me rischiamo veramente di fare referendum ogni due per me. Allora, A questo punto mi chiedo, ha senso il consultivo se vogliamo proporre anche il propositivo e l'advocativo? Certo, cioè, l'amministrazione comunale paventa che si voglia fare un qualcosa, Boh, allora il comitato propone un consultivo per poi dire all'amministrazione alfema, eccetera. Poi dopodiché l'amministrazione che non deve assolutamente tenere conto perché il consultivo non ha... Di, di, di, di, di, di vincolante, quindi di fermare la macchina amministrativa fa il suo inter, allora poi eventualmente io approvo. Allora secondo me tre tipi di referendum sono troppi. Dopodiché se si vuole tenere il propositivo e l'abroctivo, cioè si vuole introdurre questa ulteriore partecipazione della eh, cittadinanza milanese allora chiedo ma il Consultivo ha ancora un senso? oggi ce l'ha perché c'è solo quello e quindi l'amministrazione usa questa antenna perché poi non ce n'è altri altre quindi l'amministrazione lungimirante aperta quelle che invece legittimamente dicono io sono stato eletto, faccio se poi alla fine del mio mandato non vado bene, mi mandate a casa legittimo anche questo, no? Allora però chiedo, ha senso tenerli tutti e tre? Uno. Ha senso fare mille firme e poi andare a 15 e soprattutto ha senso 15 per mettere in moto tutto l'iter? Io personalmente, ma credo anche il collega Esposito, pensiamo di no. Quindi studiamo una, una proposta di di di emendamento, chiamiamolo così, da sottoporre poi al Consiglio Comunale che poi dovrà prendere la decisione per la cittadinanza, ma direi di togliere le mille firme per far partire la, eh, diciamo, la lettura da parte del Collegio dei Garanti e alzerei le 15.000 firme necessarie e poi farei veramente una riflessione sulla eh, utilità di mantenere anche il consultivo. Grazie. una veloce precisazione, io il mio intervento non l'ho fatto da esponente della legge, ho fatto da, cioè sono anche esponente che quale presentavo io notte, ma come la maggior parte di colleghi sanno sono studenti di scienze politiche, quindi l'ho fatto in relazione ai miei studi, cioè, poi magari la posizione del partito è diversa da quella che ancora non ci siamo confrontati su questa cosa, io l'ho fatto direttamente da, da studente di scienze politiche. Io vorrei chiedere attualmente qual è il quorum necessario per la per il, per il, per il per No, il ah, no, 3%. No, 1,5%. 1,5%. 1,5%. Ah, 3%. Il 3%, 3%, 3% per, per, per, per i cittadini iscritti alle liste. Assurto. Quindi quello il referendum no, di consultazione specifica settoriale che secondo criterio maggiore uh, efficacia più terminato mi, <ride> mi sento se <ride> di è... Chi sì. secondo io? voi è più opportuno vincolare il numero perché eh, mi sembra che sia chiaro che sia necessario stabilire un numero se secondo voi è meglio mettere un numero secco oppure regolarci con una percentuale il numero 6 è un obiettivo preciso. Il 3% bisogna aspettare sempre eh, gli ultimi aggiornamenti delle, diciamo, delle liste elettorali, invece con un numero indicativo. No, cioè no. io eh, cerchiamo di capirti, io chiedo, mh, mi piacerebbe sentire non solo parere con tutto rispetto che ho per il parere di, di Antonio. Però mh, direi sentire anche altri pareri e poi dopo chiaramente noi prepareremo un documento e il Consiglio lo voterà. Io mi sono espressa anche sulla Russia, quanto diceva bianco prima, eh, Legarlo a una, una percentuale può essere... Poi con i moderni strumenti informatici sembra meno difficile avere il numero di cifre Invece, molto... Invece no eh. perché può, può variare anche decina ma non è, non è quello, quello che lo so Però gli strumenti saranno informatici allora, no, ma le firme esatto, bisogna raccogliere per strada E quindi nel senso, tu non puoi poi all'ultimo momento, magari ti manca un mese dal referendum Hai l'aggiornamento delle liste e anziché 15.000 devi raccogliere 20.000 o, no, o no. ne basta, che ne so? Eh. 25% in più saranno eh. eh. eh. centinaia però sbaglio il numero e fallito la raccolta. Piena. Vabbè, ma anche non però, è il logico. numero massimo. Ma esatto. la allora, raccolta nazionale non cioè, raccoglie eh, di più perché qualche fatto... firma viene cassata, perché non, ha, non è stata raccolta solo. Scusate, ma io ne ho fatte parecchie di raccolte firme, si procede sempre per eccesso, sempre. Sì, noi non eh, non mai non nessuno raccoglie, raccoglie non le firme. Non eh, non ne ne al, anche perché ti capiterà sempre quello che non si è ricordato e ti ha firmato due volte perché a me in tutte le raccolte firme mi è successo di avere quello davanti che mi diceva ah ma io non mi ricordo se questa qui l'ho firmato pure no, eh, no. e magari firma due e quello che invece magari è, a quel punto tu gli dici beh allora lasci perdere ma c'è quello che non ti esprime la, il suo dubbio e firma due volte serenamente e tranquillamente. Così come c'è cioè, quello che firma e poi mh, non era più residente, per cui non ottiene il certificato elettorale e quindi la sua firma viene delpennata, eh, sempre in qualunque raccolta firme abbiamo fatto, si è sempre proceduto, ma lasciando un ampio margine, ampio, cioè per quella della legge popolare che è una legge nazionale, sulla scuola pubblica, noi dovevamo raccogliere 50.000 firme, ne abbiamo raccolte 75.000 per essere tranquilli. Va bene, allora, eh, siccome una delle caratteristiche di questa commissione è di essere puntuale, sono le 8 e come, come prevedevamo, la chiudiamo adesso, Dicendo che eh, l'articolo 11 è stato trattato, si darà un parere favorevole con le osservazioni che sono state fatte, mentre sull'articolo 12 il parere non, non, non, globalmente non si può dare, in quanto abbiamo, abbiamo discusso solamente in comma 1, che è appunto. Quindi, non facciamo un'altra no, cosa? Mi sembrava di capire che eravamo favorevoli con le sì, osservazioni in merito. Siamo favorevoli solo al coma 1 E mezzo 2. La cosa che avete detto io non sono favorevole, ma mi sembra che. Il 3, l'osservazione che faremo era che non siamo d'accordo sul cioè, punto 3. E il 4 dobbiamo aggiungere, dobbiamo portare un emendamento però se non sei d'accordo sul tre come diceva Biatti devi non essere d'accordo anche sul due ah no scusate scusate il nodo esprimeva il buon abune, quindi neanche tu però c'era qualcosa che avevi fatto notare tu io dicevo che il vicepresidente ha fatto giustamente c'è cioè, essenzialmente un'erteva sul fatto che erano vincolanti il parere eh, abrogativo e il parere proprio sostituire il coma 2, cioè il coma 3 è una, è una conseguenza del 2, non, non c'è alternativa, cioè se va bene il 2 deve andare bene il 3, se no dovete valutare è una riflessione tecnica, è una riflessione con sì. sì. i contenuti, cioè se il 2 dice propositivo e abrogativo, una volta che una cosa abrogativa è stata adottata dai cittadini col quorum o senza quorum, a quel punto viene abrogata e quindi l'amministrazione è obbligata a togliere la delibera o parte di delibera per cui è una conseguenza diretta al terzo non è che ci sia esatto, cioè non è una roba strana cioè, il terzo è una diretta conseguenza del secondo per cui se non siete d'accordo sul terzo cioè se non siete d'accordo sul terzo la... i due terzi del secondo non va bene i due terzi del secondo non va bene diciamo che ok, va bene quindi ci riaggiorniamo a una data presumibilmente settimana prossima Ecco, io nel frattempo vi chiedo le vostre idee se potete formalizzarmene perché capite benissimo che le cose non sono molto semplici.